Grazie Presidente, um, non vedo la telecamera quindi um, la chiudo anche, quindi mi scuserete se non c'è la mia immagine anche per questione di segnale. Allora intervengo brevemente per dire che eh, eh, le, le, gli interventi, insomma, dei miei colleghi, interventi dei miei colleghi sono quelli da tanti mesi, ritardo, ritardo, ritardo, ritardo, ritardo eh, questa, queste, queste insomma, mh, perplessità e queste problematiche sono state sollevate sia in commissione patrimonio sia in commissione trasparenza ma anche diciamo, partecipato anche a commissioni eh, politiche sociali nei municipi in cui si continua a dire che le domande istruite sono 4.900 ne sono state evase 4.500, così non è o meglio è parzialmente vero sono state pagate 4500 domande ma sono state istruite e valutate eh, a, ad ottobre nella sede appunto, della commissione trasparenza era sorto era emerso il dato di 15000 mi pare intorno alle 15000 domande istruite quindi valutate di cui molte intorno alle 8000 non erano state accolte perché doppie perché triple perché quadruple quindi eh, la, la, la, celerità, la celerità che viene richiesta, comprensibilmente vi dicendo, eh, è, è opportuna coordinarla anche con, eh, con quella che è l'opportunità appunto che tutti abbiano il dovuto, così che chi ne ha veramente necessità non venga escluso da questo contributo, che co ricordiamo essere limitato prima dell'integrazione della regione Lazio e prima delle eh, dell esclusioni si così si, si calcolava. Si era calcolato che ogni singolo richiedente, pri, ripeto, prima delle esclusioni e prima che la regione Lazio si rendesse conto dell'assoluta insufficienza del fondo e quindi l'ha integrato con ulteriori risorse. E non sappiamo neanche se queste basteranno, visto l'alto o elevato numero di domande, era praticamente di 250 euro a, a, a famiglia, cosa che insomma come si può a, assolutamente intuire. Eh, da soli non è la panacea di tutti i problemi che poi sono sorti con il Covid anzi era diciamo, un, un, una misura assolutamente insufficiente per di più eh, questo a fine ottobre insomma, eh, verso l'ultima settimana di ottobre eravamo arrivati praticamente a metà delle domande già istruite di cui intorno alle 5.000 già pagate e di cui intorno alle 10.000 eh, escluse quindi diciamo che sono molte le domande che eh, non hanno merito no, no, non hanno diritto di essere di essere pagate. Alcune e beh, va sottolineato, alcune eh, richiedono integrazioni e l'ufficio il Dipartimento Patrimonio eh, sta già procedendo per richiedere quelle che sono le integrazioni possibili. Quindi quando c'è un errore meramente formale ci, ci cerca, eh, eh, si, si cerca insomma di adoperarsi per ammettere il più possibile le domande perché insomma anche noi siamo sensibili soprattutto noi siamo sensibili insomma, alla, alla difficoltà del momento però ecco, questa è una domanda che io mi pongo e poi rispondo e, e, che, e spiego perché consegneremo il voto di astensione su questa domanda mi chiedo, si parla sempre di ritardo di ritardo, di ritardo, però ben vedere siamo stati uno dei primi enti locali ad erogare questo, uh, questo bonus affitto che per, um, e, e per di più mi chiedo ritardo, ma ris, rispetto a quale scadenza cioè, se io dico ci vediamo alle 11 e mi presenta alle 11.30, allora sono in ritardo. Ma se non c'è un termine, esattamente ritardo a che cosa? È ovvio il discorso che prima, prima si... Ah, meglio è, questo è ovvio, anzi se ci fosse una possibilità di erogare istantaneamente i contributi, credo che si sarebbe percorsa, ma vista la mole di lavoro e soprattutto di un contributo che in condizioni di normalità, e questo mi preme altre, altre sedi sottolineare, richiede un'istruttoria che dura un anno e noi stiamo giustamente e comprensibilmente facendolo in un tempo molto molto più compresso, mi chiedo qual è il, il, il termine io politicamente come termine mi sono dato come ha, come ha insomma, sottolineato il collega Figliomeni il eh, 31 dicembre 2020 perché a, ad oggi è quello il termine per gli sfratti quindi speriamo che entro il 31 dicembre vengano istruite e pagate tutte eh, eh, tutte, le domande, tutte le domande in tal caso tutt'al più mi posso sentire di parlare di ritardo ad oggi non mi sento di sentire di, di, di parlare di ritardo per il semplice fatto che noi gestiamo due terzi noi come ente locale gestiamo due terzi dell'istruttoria dell regionale quindi stiamo facendo due terzi del lavoro della regione con gli, degli uffici di un ente locale e con i poteri di un ente locale eh, noi consegneremo il voto di astensione a questa domanda perché, proprio perché già gli uffici sono eh, solo per fare le istruttorie e i pagamenti, che sono quelle le reali necessità e quelle le reali cose poi importanti per i cittadini. Sono, è già stata istituita una task force, è già stato fatto tutto quanto quest'estate. Eh, dare un ulteriore eh, compito. Gravosissimo peraltro Quindi la pubblicazione di quelle, di quelle ammesse Quelle non ammesse, le integrazioni Peraltro con un metodo come suggerivano eh, della mh, dare un codice E quindi bisognerebbe, bisognerebbe rivoluzionare Non solo i metodi di pagamento E gli istruttori che si stanno facendo adesso Ma bisognerebbe rivoluzionare addirittura Tutta la piattaforma di Roma Capitale Io credo che comporterebbe sicuramente maggiore trasparenza e questo è quest ovvio, ma allora in tal caso si potrebbe parlare, eh, sarebbe quasi acclarato poi il ritardo perché queste attività poi comportano una grande spendita di, eh, di, di tempo e di risorse, di risorse umane che ad oggi eh, sono insomma, eh, appena sufficienti per evadere le, le pratiche entro la data che, che ho detto prima. Eh, sicuramente, sicuramente faremo una commissione di aggiornamento sul tema in commissione patrimonio però ecco, eh, consegniamo il voto di astensione perché ad oggi la priorità è istruire e pagare le domande Grazie Presidente